Ed eccoci carissimi amici, ci siamo, buona serata a tutti, Italia chiama Brasile, anche oggi in questo 28 luglio di questa ventottesima giornata mondiale della gioventù, una settimana mondiale che ha coinvolto il mondo con il suo, con il suo entusiasmo, con la sua passione con la sua gioia, passione, gioia e entusiasmo di tantissimi giovani arrivati in Brasile, ma Passione, gioia, entusiasmo, forza di questo nostro Papa Francesco che anche oggi, in queste ore, è riuscito a raggiungere, a toccare il nostro cuore e a far penetrare ancora con maggior forza il messaggio eh, del Vangelo. Una redazione al completo, quella di oggi, quella dei pop-up, la GMG nel web. Eh, al completo la redazione brasiliana con una redazione oggi particolarmente vivace anche perché eh, lo sentiremo quando attiveranno anche i microfoni, eh, c'è un sottofondo speciale in questo momento a Rio e dall'altra parte una redazione italiana altrettanto al completo con qualcuno in più, qualche giovane evangelizzatrice proprio per attivizzare subito il messaggio del Santo Padre ai giovani, si evangelizza con i giovani che si sono sperimentati in questi giorni e poi ci diranno anche la loro. Allora un grande benvenuto a tutti gli ospiti, la redazione di Pop Up presente. Partiamo dal Brasile, Italia chiama Brasile, allora un grande benvenuto a Marco e a Giacchini. Ciao, Ciao. grazie. Ciao, buonasera. Buonasera Buon a voi e un grandissimo benvenuto anche a Paola. Ciao a tutti, dalla alla redazione italiana con eh, Maria Rosaria che ci segue tecnicamente sempre unendo Italia e Brasile continuamente e instancabilmente, ciao Maria Rosaria. Ciao a tutti. E poi chi in questi giorni ha continuato a lavorare altrettanto instancabilmente ma sicuramente più comodamente, dobbiamo dirlo, rispetto ai nostri amici brasiliani, la redazione italiana e quindi eh, Dalia che oggi in questo momento sarà anche per noi eh, intervistatrice di giovani evangelizzatori. Ciao Dalia. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, Io ho tre compagne speciali. E alla mia sinistra, Chiara. Ciao. Un po' più spostata, Tatiana. Ciao. Che è una presenza speciale, perché Tatiana, diciamolo, viene dalla Russia. Quindi siamo in redazione italiana, ma internazionale. E ancora più a sinistra, invece, è Maria Chiara. Ciao. E poi con noi, Suor Silvia e Suor Veronica. Ciao a tutti. Ciao. Benvenuti, benvenuti e benvenuti a voi carissimi amici, noi chiediamo subito, immediatamente a Marco, a Giacchilini prima, poi a Paola di portarci dentro questa esperienza fantastica che voi avete vissuto, che noi abbiamo vissuto con voi eh, dal web. Allora tantissimi giovani, Marco, Giachilini, eh, qui si dice e i cronisti dicevano anche durante la messa, tanti, tanti, dicevano 2 milioni, Forse milioni e cinquecentomila, forse ancora di più. Voi cosa ci dite? La, la Prefettura di San Paolo ieri notte ha detto di scusate sì, di Rio de Janeiro, grazie Giachelini, eh, ha detto uh, più di 3 milioni ieri notte, quindi stamattina non so. Eh, Paola diceva uh, 3 milioni e 20.0 persone, quindi comunque è una GMG storica, perché la GMG più numerosa è stata quella di Manila con 4 milioni se non, se non sbaglio, ci siamo, andati, ci siamo andati vicini, probabilmente anche il cambio di, da, una, da una location all'altra non ha agevolato, non ha agevolato eh, qualcuno, però insomma i numeri erano assolutamente elevati, se avete visto le immagini anche se non eravamo 4 <ride> milioni era impressionante. Noi abbiamo visto le immagini e dobbiamo essere sinceri ci siamo anche un po' spaventati, perché in realtà la gente si vedeva affollare le strade, ma Copacabana era diventata come dire una piccolissima spiaggetta, quando noi sappiamo che è una delle spiagge oltre che più belle anche più grandi del mondo. Allora voi che invece c'eravate a Copacabana, come ve la siete vista? Perché noi abbiamo visto anche un po' di onde alle spalle eh, di, dei tanti giovani presenti, onde che ricordiamo erano onde di oceano, non di un piccolo laghetto. Allora diteci qualcosa, portateci in questa esperienza che i giovani hanno vissuto. Eh, noi eravamo come a imprensa, então così le stampa, erano un posto dove c'era tutta la, la tv. Da lì possiamo vedere tutte le persona, anche del palco, dove il pa Papa parlava la messa e la, la veglia ma anche un uh, altro posto che era il forte dove siamo qui adesso che è oltre Ponta come si dice? Ponta un altro punto, eh, verso del, del palco, così possiamo vedere tutto pieno, pieno di persone nell'entusiasmo che accompagnavano con la fede, con la canzone. Era bellissimo, bellissimo, non, non c'era come non stare insieme in questo, in questo tempo, era bellissimo. Noi, seguendovi dall'Italia, abbiamo certamente e indubbiamente pensato che è stata una delle giornate mondiali più vivaci in assoluto, la vivacità del Brasile ha att attraversato la celebrazione eucaristica, nel Gloria, nell'Alleluia, in tutti i canti è stato un sentire, un vivere con voi veramente, con queste mani alzate in segno di gloria e di benedizione, questa esperienza di fede forte, e grazie anche perché ci avete mandato eh, questi video straordinari, no? frammenti colti proprio dalle vostre postazioni che ci hanno permesso di vedere il Papa più da vicino, di vederlo in istantanee particolarmente emozionanti. E, la fede dei giovani che erano lì, voi l'avete percepita, voi l'avete fotografata, l'avete vista e raccontatecela, diteci qualcosa eh, di quello che i giovani eh, hanno vissuto testimoniando prima davanti al Santo Padre nella notte, e almeno per noi in Italia nella tarda notte e poi questa esperienza di celebrazione eucaristica vissuta in modo così entusiasmante e internazionale. Oh, prima di rispondere, Mariangela, eh, volevo dire che il Papa sta parlando in questo momento in conferenza stampa, quindi tutti i giornalisti stanno guardando nelle, nelle televisioni, quindi la voce che sentite è la sua. E poi volevo anche invitare, se Paola... Vuole dire qualsiasi cosa? Puoi dire anche uno, due, tre, prova uno, due, tre, prova perché Paola ha un panorama spettacolare dietro. Non so se, se vi siete resi conto. Eccomi, ciao Paola, eh, noi vediamo una che la luce non permette luce. più, eh, non si vede bene. però il panorama è proprio bellissimo. Ci sono un sacco di colleghi perché la sala stampa è stata organizzata per 6.000 giornalisti accreditati e poi dietro c'è l'oceano e quindi la nostra postazione è veramente incredibile, molto bella. Beh, noi eh, ti cogliamo quasi come se fossi in paradiso Paola perché vediamo uno splendore di luce dietro di te. Certo. Paola non è laureola. Per te è stata la prima GMG vissuta così direttamente in prima persona? No, io sono stata a Parigi nel 97 e a Colonia nel 2005. Nel 97 sono stata come pellegrina, mentre a Colonia ero volontaria e giornalista. E Cosa, ti quest... porti? Cosa ti porti in più da questa esperienza in Brasile? Ma sicuramente è una è, dal 97 adesso bisogna dire che sono cambiata io e sono maturata io, quindi il, il, quello che mi porto è sicuramente quello che mi molto di più di quello che mi sono portata da Parigi. Seguendo da giornalista riesci. tra virgolette, è una cosa strana da dire, ma da, riesci a seguire meglio perché hai tutti i discorsi del Papa. Non, e riesci a viverla e ascoltarla e a meditarla mentre quando vai in, come pellegrino ci metti un pochettino di più a, a, ad ascoltarla, a, a ricordarti quello che è stato detto e, quindi in qualche modo la tua professione in questo caso diventa anche una possibilità, un dono certo, una grande possibilità e, poi quello che mi piace di più delle GMG sono gli incontri che si fanno, perché magari i messaggi, soprattutto noi che siamo italiani, il Papa riusciamo a vederlo spesso, tra virgolette, mentre gli incontri che fai sono incontri unici che non si riescono a fare in altre occasioni. Ho incontrato gente da Hong Kong, argentini tantissimi, ma gente dal Cile e da ogni dove e questo sono quello che mi porto in Italia. Fantastico, io tornerei un attimo in Italia, se me lo concedete, proprio perché in realtà ehm, come Paola in qualche modo ci ha permesso di eh, capire, c'è un lavoro, come Marco stesso diceva qualche giorno fa, c'è un lavoro che è il lavoro dietro le quinte, allora io vorrei un attimino ritornare, non per placare gli entusiasmi, ma per andare anche oltre quello che molte volte vediamo, vorrei andare a dare la parola a Veronica e a Sorsilvia, eh, perché in questi giorni hanno in qualche modo girato tra i giorni… Giovani, giovani presenti qui eh, in Italia, nello specifico a Salerno per la regione Campania che hanno vissuto questa esperienza di gemellaggio con Rio e quindi un'esperienza altrettanto forte e intensa collegandosi attraverso i mezzi di comunicazione all'evento di Rio eh, proprio la scorsa sera dopo un evento di un pellegrinaggio alla tomba dell'Apostolo Matteo eh, che questi giovani hanno compiuto eh, Suor Silvio e Suor Veronica si sono imbattute in interviste fatte ai giovani. Um, adesso io chiederei loro uh, cosa si prova a vivere la giornata mondiale della gioventù a distanza e ancora più dietro le quinte, eh, cercando di raggiungere e di cogliere, lo chiedo a te, Sor Silvia, eh, cercando di raggiungere e di cogliere dai sorrisi, dagli sguardi eh, fotografati, ripresi a volte, eh, quello che i giovani stanno vivendo. È bellissimo lo stesso perché è come se le loro emozioni, eh, come dire, fossero il tramite delle loro emozioni per tutto il popolo del web, quindi cogliere l'attimo, cogliere un sorriso, cogliere un momento di preghiera profondo, oppure intervistarli anche su, su questo, sulle cose belle. Eh, eh, ecco, mi sento un tramite per tutti quelli che purtroppo non erano né alla giornata regionale della Giove del Gemellaggio, né alla GMG, che pure ci hanno seguito dal web con tanto entusiasmo. Lo ricordo, Suor Silvia per la redazione di Pop Up eh, italiana eh, ha montato, ha curato il montaggio eh, le interviste, la registrazione di quelli che sono stati eh, i video, soprattutto passi nella fede. Eh, parola a Veronica, perché tu ieri hai avuto il microfono tra le mani e quindi hai rivolto domande concrete ai nostri ragazzi? Eh, qual è, eh, quale sensazione? Si riceve in questo, eh, cosa vuol dire? Provare a far dire ai ragazzi eh, cosa vivono, cosa, cosa provano e a dare ragione della loro fede davanti a un microfono. Eh, è un'esperienza interessante, soprattutto perché eh, ti rendi conto di quali sono le cose importanti per i ragazzi. Eh, giusto per darvi un'anteprima, se poi andrete a vedere il video, emerge in tutte le interviste l'importanza per loro della condivisione, cioè tutti hanno espresso il loro desiderio e la loro eh, partecipazione con tutti, per cui da Salerno si sentivano in comunione con Rio, si sentivano in comunione con chi, eh, da casa seguiva attraverso il web la GMG eh, e non era potuto venire, per cui ehm, si è creata una specie di rete proprio, eh, sia attraverso internet ma anche di preghiera che li teneva uniti e sembra che emerge proprio questo e questo mi ha fatto molto riflettere, quindi eh, come eh, anche per loro ed è quello che un po' noi tentiamo di fare, ma come forse tutti gli, gli evangelizzatori tentano di fare, è quello di mantenere la comunione, questa è la sensazione che mi porto a casa. Grazie mille. Io ritornerei, farei un altro salto in Brasile. Così oggi saltiamo continuamente tra Italia e Brasile. Prima di ritornare in Italia Riandiamo nuovamente in Brasile, in Brasile con tre parole forti, Marco, che eh, questa mattina per voi durante la celebrazione eucaristica sono risuonate in modo forte e deciso. Il Papa l'ha detto, eh, il Signore ci raggiunge con tre parole, andate senza paura per servire. Innanzitutto la risonanza per voi. Per voi che eravate lì, per voi che da credenti vi, vi siete vissuta questa esperienza raccogliendo la fede degli altri e condividendola con tutti noi. E poi queste parole quale risonanza hanno avuto in quella eh, numerosissima eh, umanità, porzione di umanità che ha abbracciato il Papa in queste ore? questa volta risponderò, <ride> non ho risposto alla precedente <ride> domanda di, di Mariangela e intanto vi dico una cosa curiosa che è capitata anche il giorno prima anche, anche quindi ieri ed è capitato forse più ieri che oggi e voi sapete che, che le web, che la, la, la radio, l'organizzazione della, della GMG ha radio che trasmettono in tutte le lingue e io mh, oscillavo tra il canale italiano e quello brasiliano nel canale italiano quindi veniva tradotto il discorso del Papa, sia ieri soprattutto, ma anche oggi, le ragazze giovanissime che, che facevano la traduzione si sono commosse più volte al punto da non riuscire ad andare avanti nel discorso, quindi una si interrompeva e entrava un altro a, a, a, a parlare al suo posto, una cosa che già soltanto questa vi dà l'idea di quello che stava succedendo lì a, a Copacabana. Non so le immagini che trasmetteva le te la televisione, però so quello che che approvavo io e le persone che erano lì perché realmente il papa è riuscito a toccare dei, dei punti eh, particolari no è, un, è, un, è stato un discorso quello di ieri molto incoraggiante molto caldo che ha preparato probabilmente la strada a quello che poi è stato il messaggio forte di oggi e quindi per i giovani per i giovani io non sono più giovanissimo però sentirsi dire guardate che la chiesa conta su di voi eh, eh, Gesù conta su di voi, la Chiesa conta su di voi, il, Ch il Papa conta su di voi, no? dicendo queste parole anche oggi queste ragazze si sono un po' il groppo in gola, no? molto, molto, molto forte. Personalmente, chiaramente, eh, lo vivo, ciascuno di noi lo vive, penso, eh, come ha detto ieri il Papa, dice pensate poi personalmente, meditate nel vostro cuore quindi ciascuno di noi nel momento di silenzio di ieri e anche oggi, pur breve dopo l'eucarestia, perché noi della stampa siamo riusciti a prendere la comunione un po' così, insomma, l'hanno divisa veramente, è stata una moltiplicazione dei pani dei pesci, perché c'erano poche particole, particole, quindi sono state a loro volta, e quindi, però, però anche io l'ho vissuta in maniera, in maniera forte, non so già. Uh, a me è stato, scusa, pu puoi parlare un suono? Sì, no. sì. Vuoi fare una domanda? Che... No, posso. Eh, volevo, volevo chiederti proprio quello che eh, ho chiesto anche a Marco, cioè la tua personale eh, emozione, eh, mh, riflessione, eh, accoglienza interiore rispetto a quelle parole forti, in que a quelle andate, a quel senza paura, a quel per servire e ancora di più a te Giachelini, che vivi in una realtà come quella di San Paolo, brasiliana così piena anche di contraddizioni no? umane. Lui ha parlato e ha detto andate fino alle periferie esistenziali. Ecco, per te giovane brasiliana che studi eh, la comunicazione, quali sfide ci sono dietro queste parole? Come le vivi? Come le cogli? giusto <ride> eh, questo, che io stavo facendo la domanda a tanti giovani, né? come vivi nella tua fede in questo tempo che viviamo oggi? Nel, qui in São, qui eh, a Brasile, che c'è la, la, la, la, la gioventù che c'è in questa GMG c'è molto brasiliano di tutta le parte del Brasile. Eh, Vivono questa fede un po' nelle canzone, nelle vibrazioni, nelle musiche, nelle danze, nel bailo. No? Eh, ma il Papa parlava di andare, come ha il tema, andare e eh, fare dei discípoli in tutti i popoli. Uh, ma oggi lui ha parlato per, proprio della provvidenza del Dio eh, non siamo andati a Guaratiba ma siamo qui a Copacabana e la cosa più forte per me è che lui ha parlato che non c'è un campo fisico della fede ma noi siamo il campo della fede, la nostra vita questo è stato troppo forte per me, perché è davvero questo, la nostra vita. È che cosa facciamo con, con la vita? Fallava anche della semente, del seminatore. Come si parla seminatore? Seminatore. Né? È, então, che semente, semente stiamo piantando? Quindi, questa cosa è stata più forte per me, una esperienza troppo bella di, di stare lì vicino, sentendo anche il calore eh, degli altri giovani che stavano vivendo, anche si emozionando con la testimonianza, che mi è piaciuto molto eh, sentire la testimonianza del giovani ieri nella, nella veglia, è stato sì. molto bello. Una, un filo rosso sembra quasi di poter cogliere dalle parole del Santo Padre, lo ricordiamo una settimana fa nel suo Angelus eh, da Castelgandolfo, il dire abbiate il coraggio di chiedere al Signore, giovani, cosa vuoi dalla mia vita. Eh, poi eh, questo, eh, questo dire anche in un discorso pubblico come quello con le autorità incontrate, ehm, il Signore si fida dei giovani, a loro affida il futuro della sua stessa missione. Oggi questo andare, che il Papa ha detto ai giovani a chiare lettere, cari ragazzi, non pensate che questo voglia dire eh, fatelo quando avete tempo e se vi va andate, è, un, è una parola precisa e che richiama l'oggi. Allora noi con Dalia, eh, lo dicevamo prima, abbiamo alcune presenze speciali perché sono eh, tre giovani, Dalia le ha presentate prima, che hanno vissuto qui la giornata regionale della gioventù, eh, l'hanno vissuta però non solo come pellegrine, ma l'hanno vissuta sperimentandosi proprio e nell'evangelizzazione nel web e ma eh, mh, aiutando, proponendo anche un workshop sulla parola di Dio per i giovani pellegrini qui a Salerno. Allora eh, il Papa dice come si arriva ai giovani, c'è un segreto, ai giovani ci arrivano altri giovani. Allora noi chiederemmo, io chiederei proprio ehm, a Maria Chiara, a Tatiana, a Chiara, presenti accanto a Dalia, eh, di dirci... Ehm, cosa, qual è il messaggio che da giovani evangelizzatrici voi vorreste, vorreste dare ai vostri coetanei, ai vostri amici, a, a giovani della vostra età anche se non li conoscete? Ciao. beh, eh, Chiara. Io, sì, sono Chiara. Credo direi semplicemente non abbiate paura, basta fare il primo passo, il Signore poi porta a compimento quello che promette. Tatiana. Uh, il mio messaggio è anche piccolo, cari giovani, uh, in ogni caso uh, non dimenticate che Dio vi ama e continuate continuate a cercare la sua volontà nella vostra vita. Grazie. Ricordiamo che Tatiana viene dalla Russia. Grazie. Maria Chiara. Eh, io direi comunque proviamo, andiamo, il Signore ci manda, abbiamo la sicurezza sia che lo Spirito è con noi, sia che non siamo soli, perché siamo tanti giovani, e che comunque... Andiamo avanti con noi stessi e nonostante paure, incertezze, come disse una volta il Papa, anche se cadiamo, l'importante è non rimanere caduti, quindi <ride> possiamo andare. <ride> Bene, io a questo punto chiederei a Dalia che eh, Dalia ha seguito per la redazione italiana eh, una parte dei social, ma ieri eh, a lei era stato affidato un incarico particolarissimo e i giovani del workshop hanno messo eh, una parola di vita in rete e lei eh, aveva proprio ehm, la, il, il monitoraggio di questo loro mettere eh, messaggi in rete proprio attraverso le pagine dei social. Dalia, cosa vuol dire essere accanto a dei giovani e condividere, comunicare loro la passione per annunciare il Vangelo eh, in un carisma vicino a quello degli Apostoli, in un carisma che dare, comunicare la parola di Dio attraverso il mondo della comunicazione? Ebbene, vuol dire per me, per me e forse per tanti altri giovani come me essere in qualche modo un non San Paolo di oggi e quindi mentre San Paolo chiaramente alla, alla sua epoca, al suo tempo insomma, camminava e andava nelle città, anche io oggi mi, mi sento un po' la San Paola permettetemi di <ride> dire così, del web, Cioè anche io corro e cammino nel web per annunciare la sua parola. E ieri è stata sicuramente un'ennesima esperienza emozionante, i ragazzi durante il workshop, ricordiamo che abbiamo fatto sulla parola per i giovani che erano qui per la giornata regionale, Abbiamo anche donato la parola, abbiamo donato loro un rotolino della parola e loro stessi però si sono resi evangelizzatori, si sono resi comunque testimoni, apostoli e a loro volta hanno rilanciato la loro parola nel web per dedicarla a tutti i giovani che appunto non erano a Rio, non erano qui a Salerno, ma ci seguivano in, nel web. E quindi diciamo che in sintonia col Papa anche noi abbiamo mandato degli apostoli e loro stessi hanno poi preso delle, oltre a dare il loro messaggio, hanno poi preso la parola da donare a delle persone specifiche a cui in quel momento pensavano, quindi sono diventati apostoli, sono andati poi nel mondo, nelle loro realtà, ecco, per portare la parola di Dio. Grazie, grazie mille, ma prima di ritornare in Brasile per eh, un'ultima eh, condivisione di questa fantastica esperienza dello spirito, eh, una parola a chi la rete l'ha seguita molto da vicino in questo tempo, eh, a Maria Rosaria, e che pazientemente è stata dietro e dentro le nostre ansie eh, da microfono, da collegamento, da linea debole. Maria Rosaria, dacci uno spiraglio della rete, dei nostri social, di questo eh, spaccato, eh, di queste ore perché le notifiche anche sulle pagine di pop up sono state molto numerose, molto frequenti. Eh, portaci nella rete. Sì, io in questi giorni ho provato a essere un po' la voce degli altri, quindi la voce di chi, di chi ci seguiva, di chi voleva sentirsi coinvolto nella, nella GMG anche attraverso, eh, attraverso la rete anche da lontano, quindi volevo ringraziare tutti quelli che, che ci hanno fatto compagnia, che ci hanno mandato i loro pensieri, che ci hanno fatto anche delle domande a volte usandoci anche come punto informazione, diciamo, ci hanno chiesto l'altro giorno l'orario della veglia, quindi... Eh, siamo serviti anche a questo e, e poi al volo volevo salutare anche un membro dello staff che stasera non è in collegamento con noi ma ci ha sempre assistito che ci ha mandato anche lui un piccolo eh, messaggio su Facebook e dice grazie PopUp, un'avventura unica, meravigliosa grazie Italia, grazie Brasile da chi vi ha seguito dalla rete e ha avuto, avuto modo di dare il proprio piccolo contributo con grande gioia un abbraccio commosso quindi volevo salutare anche lui e quindi tutte le persone che eh, hanno lavorato dietro le quinte non si sono viste che hanno fatto un ottimo lavoro. E noi di questo personaggio diciamo anche il nome, vero Maria Rosaria? È Angelo, sì, Mario, ang eh, Angelo il nostro, Mario, il nostro webmaster eh, che ha, ci ha permesso e risolto tantissimi problemi dai più grandi ai più piccoli ma a volte lo sapete i problemi piccoli nella rete diventano impossibilità di connessione e Angelo Mario ha dato tutte le sue ore di notte e di giorno e veramente completa pienamente poi tutta eh, la redazione. Una redazione che si è servita di vari apporti e che crediamo è stata ed è testimonianza di una condivisione di vita e di fede che speriamo sia arrivata anche a voi. Allora io in questa ultima in quest'ultimo momento, eh, siamo quasi in chiusura, eh, ridarei ancora una volta eh, la parola a Paola eh, per un messaggio da lanciare dal Brasile. Il Brasile in queste ore ha riempito il mondo con il calore, la forza, l'impatto sulle nostre coscienze da parte del Santo Padre e adesso vogliamo sentire eh, anche eh, da Paola prima, poi da eh, Giacchilini e Marco dopo. Eh, il loro messaggio di vita da donare ricordiamo che Paola è giornalista, è stata la nostra addetta stampa non solo in questi momenti di online e di diretta da GMG ma anche prima attraverso l'informazione i comunicati stampa, lavori anche questi eh, da dietro le quinte ma estremamente importanti per esserci Paola, allora a te la parola eh, quale messaggio di vita per noi? Il messaggio è molto semplice, noi siamo già in cammino per Cracovia, e non siamo soli, l'abbiamo visto, siamo oltre 3 milioni qua a Rio e speriamo di essere altrettanti a Cracovia. Speriamo e speriamo anche di più, magari effetto Giovanni Paolo II, chi lo sa, la moltiplicazione avverrà anche lì, eh, però prima di ridare, come sempre stato in questo momento, in questi nostri collegamenti, l'ultima possibilità di saluto eh, a Marco e a Giacchilini, eh, ridarei anche eh, la, la voce, proprio per un messaggio di vita, questa volta anche a Dalia, che ricordiamo è anche membro della nostra associazione paolistica e ha seguito, segue alcune pagine proprio di Facebook. Mm, eh, per il popolo della rete Dalia, eh, qual è il messaggio che tu eh, da eh, evangelizzatrice eh, laica che ha fatto una chiara scelta di vita in forza di una comunicazione animata dal Vangelo vuoi dare alla rete? E vorrei dire semplicemente di avere sempre il coraggio, il coraggio di andare, il coraggio anche di restare tante volte da soli, perché comunque non è facile, perché comunque tanta gente che da, talvolta ti trovi accanto poi viene meno, però non stancarti di andare, non stancarti di andare, non stancarti di, di cercare, trova sempre la forza in qualcuno lì su. Vorrei chiedere solo una piccola curiosità, perché i nostri amici ci se lo saranno chiesto. Tutti gli occhialetti verdi e gialli che avete sulla testa e che ci richiamano i colori del Brasile, uh, Chiara, ci puoi dire da dove saltano fuori e perché li avete? Questi occhialini discreti S Sì. saltano fuori dal kit degli uh, italiani. Perché anche noi abbiamo vissuto una giornata uh, della gioventù non mondiale, ma regionale. E quindi per farci un po' riconoscere in mezzo alla strada, no? <ride> Questa è stata Però una delle novità. Osservate per il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile Italiano che la dice lunga, eh? dice come anche la distanza stia diventando un momento di vita costruita e um, come dire, una, una distanza che viene abitata anche grazie alla comunicazione. Pensate che da quest'anno il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile per... Gli italiani rimasti in Italia che si sono organizzati con le diocesi o con le regioni per vivere insieme questi momenti, eh, è stato composto proprio un kit particolare per i, i pellegrini, quindi pellegrini in Italia eh, riconosciuti ufficialmente. Riandiamo ancora una volta in Brasile, eh, Giacchelini? Marco, il vostro messaggio di vita dal Brasile al mondo. Sì, allora penso che già adesso è già ora di portare tutto quello che il Papa ha parlato di fare in pratica, né? anche insieme, anche solo. È... Guidi, faccia di in tutto il popolo e nella nostra casa, nelle scuole, nel lavoro, nella chiesa, in gruppo giovani, in tutta la parte, eh, buscare essere un buono cristiano, eh, credo che è questo, di vivere la fede giorno a giorno. Grazie, grazie Giacchilini e adesso a Marco. Sì, io mh, volevo mh, chiudere anche ringraziando un po' tutti quanti, iniziando a ringraziare te Mariangela che eh, hai, hai detto sì a questa nostra proposta che poi è stata costruita assieme e quindi quello che abbiamo fatto insomma speriamo sia arrivato a destinazione, anche se avesse, posso usare questo termine, fatto bene a una sola persona sarei personalmente contento, quindi grazie a te e grazie a tutta la redazione italiana. Poi anch'io ringrazio Angelo e Maria Rosaria, Maria Rosaria non è soltanto la responsabile dei social di pop up, ma assieme ad Angelo e assieme a me e Giaccheline anche, hanno, mi hanno aiutato a costruire tutto il sito, Angelo l'ha costruito fisicamente, ma erano ore e ore, nottate, intere, passate a lavorare per il sito, quindi Angelo non l'abbiamo visto, però è un po' come il creatore, no? quindi possiamo vedere il frutto del suo lavoro, che è il, che è il sito bello che è. Che, che abbiamo messo su e volevo ringraziare anche Suor Cinzia che non è stata presente negli Hangout per problemi tecnici dovuta tornare a San Paolo prima del tempo e volevo ringraziare Don Roberto che ha partecipato con la rubrica eh, sul, sul Congo, un paese, l'Africa che speriamo ospiterà la prossima giornata mondiale della gioventù dopo quella di Polonia, della Polonia. Poi volevo ringraziare anche Tiago e tanti giovani brasiliani, anche qualche giornalista dei vari giornali parrocchiali diocesani che ci hanno aiutato con, con le notizie. Per quanto mi riguarda chiuderei con due cose, intanto il Papa ha fatto l'invito perché eh, adesso non finisca tutto qua in Brasile come un invito che, che faceva sempre anche Giovanni Paolo II, a Torvergata va detto adesso tornando a casa non disperdetevi e questo è un invito che poi eh, da Giovanni Paolo II in poi Benedetto XVI e adesso Francesco rivolgono ai giovani e anche ai, ai loro pastori quindi la, la diocesi per esempio di San Paolo ha organizzato un'iniziativa che si chiama eh, La Giornata, con la G maiuscola, un giorno dopo, e quindi un'iniziativa per fare un po' un bilancio e vivere con le testimonianze eh, quello che i giovani hanno, viss hanno vissuto, quindi è importante. P dal mio, il mio messaggio, diciamo così, come si dice sempre in termini mediatici, è, è quello che ha detto il Papa, una, una, una cosa che mi ha toccato il discorso di, di oggi, Gesù non ha detto vai ma andate e quindi anche insieme ed è quello che abbiamo cercato di, di fare in questi giorni eh, tutti quanti insieme, redazione brasiliana e redazione italiana e quindi grazie. E un grazie va veramente a tutti e a tutti voi, mi permetto eh, un grazie anche alle sorelle Paoline del sito paoline.it che hanno amplificato eh, il nostro lavoro anche dandoci spazio sul sito e seguendo i nostri collegamenti, aggiornando costantemente i link rispetto al nostro programma. Ringraziamo i tantissimi giornalisti che da amici ci hanno seguito, ci hanno dato spazio nelle loro trasmissioni, ci hanno accolto più volte eh, e questo per noi è stato realmente un sentirci Chiesa in cammino perché in comunione. Allora proprio in queste ultime battute finali il ricordo e il richiamo a quanto Gianmarco accennava e il Papa oggi suggeriva, eh, non facciamo in modo che questa luce, e il messaggio non è solo per i giovani, lo sappiamo, che questa luce accesa si spenga, eh, ma e questo è un messaggio rivolto soprattutto agli adulti, aiutiamo i giovani a impegnarsi attivamente e concretamente nella Chiesa, aiutiamoli affinché non si sentano soli. Allora eh, noi concretamente vi salutiamo perché Italia da domani non chiamerà il Brasile per la GMG il giorno dopo, e ci salutiamo, vi ringraziamo perché sappiamo, eh, come diceva prima anche Maria Rosaria, che ci avete valorizzato anche come strumento e punto di riferimento. Grazie a tutti, grazie a tanti, eh, grazie per i vostri messaggi, l'appuntamento ovviamente sarà per Cracovia 2016. Alla prossima!